un'agenzia di stampa e un canale all-news rigorosamente filorussi. E poi l'Internet Research Agency, macchina della propaganda che ha sfornato per anni post-tendenziosi meme provocatori e video manipolati. Attiva sui social fin dai tempi della guerra in Crimea, l'agenzia ha di volta in volta criticato gli oppositori interni, attaccato i governi nemici, tentato di influenzare il dibattito pubblico in Occidente ha avuto perfino una sede a San Pietroburgo con un migliaio di dipendenti impegnati a confezionare bugie non è noto se la fabbrica dei troll sia ancora attiva di certo il Cremlino ha continuato a tessere le sue trame ma le democrazie stanno imparando a difendersi con le inchieste giudiziarie come negli Stati Uniti o grazie al lavoro degli esperti come quelli dell'Unione Europea che segnalano ai cittadini le fake news di matrice russa uniti contro la disinformazione.